La prima bella notizia per cui ci tenevo moltissimo a presentare questo restauro è che nonostante il Covid, le spese sanitarie, le bollette che come forse sapete paghiamo anche noi, eh, la guerra, nonostante tutto questo il, il, il, riusciamo a fare delle cose buone nel campo della tutela dei beni culturali. Ma è bello che eh, ci sia questo, questa volontà di, di, di difendere la, il nostro lavoro, che è questo qui. Eh, voi sapete tra l'altro che io sono un apostolo del digitale, dell'innovazione, della comunicazione, io trasformerei i musei in grandi macchine comunicative, ma la prima cosa il primo capitolo di una buona politica culturale è tenere bene i beni culturali e il secondo è restaurare quelli che non abbiamo tenuto bene. E dunque qui c'era un'opera eh, che ristagnava lì da non so quanti anni, qualcuno lo dirà, da troppi anni comunque, è un'opera monumentale, molto importante, la storia di Ferrara è più o meno quella di Bologna, un convento certosino che diventa cimitero, ma conserva opere d'arte formidabili e sarà un, un gran bel giorno quando tornerà. Come abbiamo fatto a fare questa operazione? Perché c'è una felice combinazione, volontà di intenti comuni fra la Regione e lo Stato e la sovrintendenza ai beni culturali di Bologna, Ferrara, Nuovo e Nereggio e noi abbiamo, stiamo collaborando, ecco. Per me questo è un, è un porto fantastico che frequento da molti anni, pensavo fosse un ospedale dei beni culturali, invece è una spa dei beni culturali, si fanno anche impacchi e lifting di vario genere, quindi è bello anche che voi possiate anche vedere il materiale, il video che diventa anche repertorio. Condivido appieno le parole del... Timo Orofeli Cori è proprio l'esperienza corale che mette insieme i diversi enti che si devono occupare di tutela, valorizzazione restituzione al pubblico che riesce a fare la forza e a portare a questi risultati. E in più c'è un altro elemento che noi oggi, diciamo così, festeggiamo il restauro di questa tela, ma le tele sono due e oggi presentiamo il fatto che la seconda tela verrà restaurata e questo grazie ai fondi ottenuti dalla superintendenza la seconda tela che è invece San Bruno che appare al Conte Riccardo di Sicilia prima della battaglia e anch'essa come questa ricordiamoci danneggiate durante la seconda guerra mondiale si citavano tutte le difficoltà del momento anche alle circostanze internazionali noi siamo qui oggi ancora a restaurare parte dei beni danneggiati durante l'ultima guerra mondiale, questo è molto importante. Sono opere che in parte sono state molto fortunate, nel senso che furono staccate, e stazionarono in una situazione che danneggiò gravemente, come potete vedere in quella ancora rotolata, le opere. Questo laboratorio, come altri in Italia così importanti, si sono fatti carico comunque di accogliere delle, delle opere, in questo caso di una dimensione monumentale, vanno ricollocate. Adesso quelle cerimoniere sono io, le faremo 4 -5. ne faremo 4-5. Ne faremo 4-5, giustamente me perché, me. perché merita, e credo che sia l'opera più grande in assoluto, eh, il dipinto più grande che avremo nella nostra città. Quindi, credo di sì che riavremo. Che riavremo erano. E su un'unica tela, perché poi, come si usava anche a Venezia, per i grandi teleri venivano uniti vari pezzi per realizzare un'opera grande. Qui invece voi dovete pensare che le dimensioni di un telaio, per realizzare un telero di queste dimensioni, doveva avere anche la committenza. Per questo che dico che la committenza di Centosini è stata la committenza di Centosini. muove principalmente quasi tutta la sua carriera eh, a Ferrara, nella provincia di Ferrara. Non è comune avere eh, alla fine del Seicento, soprattutto in area emiliana, eh, una tela di queste dimensioni composta da un'unica eh, un città di tela, quindi non dalla composizione di due eh, insomma, supporti. E viene chiesto davanti di, ri di riunire in due tele eh, gli eventi salienti del, del, della storia appunto del, del fondatore. Questa è un'immagine secondo me molto interessante, l'apparizione eh, della Vergine di San Pietro ai compagni di San Bruno che stanno lasciando l'eremo perché ehm, dubbiosi sulla riuscita del, dell'impresa di questo ermo da parte appunto, di San Bruno, eh, perché tentati dal demonio e qui c'è una delle immagini secondo me più belle e più interessanti, questo demonio che viene raffigurato eh, come questa bellissima figura del eh, insomma, di questa donna con il seno nudo e eh, dovete immaginare che eh, questa è un'opera che veniva collocata all'interno di una chiesa, quella certosina, e l'ordine certosino è un ordine rigidissimo dove eh, neg negli spazi ecclesiastici entrano pochissime persone, non entrano le donne e eh, la vita dei certosini è una vita estremamente riservata ed eremitica. La cosa importante è che sicuramente questa sarà una restituzione eh, alla città del patrimonio, ma anche una restituzione agli studi. Sono due tele che dicevamo prima che sono state negate agli studi negli ultimi 70 anni. Rimettere queste opere all'interno del, del, della chiesa vuol dire reinserirle anche all'interno di un dibattito, cioè quello del recupero del Seicento Ferra Ferrarese e Emiliano in genere, ma Ferrarese in particolar modo. Quindi il ritorno di queste due opere di avanzi è particolarmente importante anche per gli studi storico-artistici. Non sarei andato da nessun'altra parte se non avessi coinvolto ovviamente in questa operazione eh, eh, la regione con il Fricori poi il Miba per la seconda tele, la direzione eh, del regionale del nostro patrimonio culturale. Però qui c'è anche un elemento, permettetemi di dirlo, e, e ringrazio ovviamente i restauratori e Giovanni e Giannelli perché in fondo ognuno ha il suo ruolo, però in fondo siamo persone eh, andiamo a pensare quando nei primi bombardamenti del 1946 queste tele vennero con tutta fretta forse eh, staccate dalla loro posizione originale, quindi anche in una contestualizzazione storica eh, molto complicata, quindi è l'animosità, l'ansia, la fretta di voler salvare un'opera o delle opere così importanti. Io mi fermo qui perché in fondo è già stato detto tutto, ma ringrazio... Eh, eh, Sinceramente, eh, e lo ribadisco Mauro Felicori, perché Mauro Felicori è uno di quegli assessori che in realtà delega, ma delega poco. E quando hai bisogno insomma, ti risponde al telefono, attenzione, quindi è anche un buon, un buon padre di famiglia nella gestione, famiglia intesa ovviamente, la famiglia culturale dell'Emilia Romagna, ti sgrida, eh, ti apprezza. Per cui insomma questo è un rapporto che eh, deve continuare soprattutto anche per la continuità, la continuità, perché gli assessori in realtà si succedono nel tempo e hanno una responsabilità molto grande, che è quella ovviamente di dare eh, la verità, il del senso delle cose che si fanno attraverso la continuità. la regione quindi vuole accompagnare questo rinnovamento con anche un adeguamento dello stato di conservazione delle opere esposte e che versano in condizioni conservative che necessitano appunto di intervento. Questo per dirvi che la politica sul patrimonio culturale della regione con l'assessorato dell'assessore Felicori, tiene ben presente la raccolta dei fabbisogni, no? dei comuni, degli istituti culturali, ma nello stesso tempo si riserva la possibilità di selezionare degli interventi a carattere, come dicevamo, di urgenza, con un'urgenza che non è semplicemente da ricollocare perché lo stiamo perdendo adesso, ma è un'urgenza che può statificarsi. Questa vicenda è emblematica. Tanto più in questo laboratorio che a me fa venire i brividi perché grazie alla, a questa vicenda io ho avuto anche la fortuna di conoscere ancora Torino eh, non far male perché la prima volta che venni qua eh, ero subintendente e la storica dell'arte Anna Stanzani mi segnalò l'urgenza e quindi questa è un'operazione a cui io sono molto affezionata in particolare. Sono arrivato nel 79, l'opera era già in deposito presso questo laboratorio. Mi quindi, quindi dispiacerà quando eh, sì, Ma è che noi ci affezioniamo le cose, quindi come tutte le opere che restauriamo, perché qui vedete una bellissima pala di Bedoli che viene dal Museo della Pilota di Parma, vedete Guercino, un affresco staccato, un pezzo importantissimo che ha una condizione conservativa estrema, stiamo, lo stavano perdendo. Quindi questo è uno degli interventi che riguarda il riallestimento della esatto. biblioteca di Centro. Il laboratorio si occupa di, di cercare di, di fare al meglio quello che eh, Torino ci ha trasmesso perché, perché è chiaro che il lavoro del restauratore deve essere un lavoro molto... molto fatto con passione, ma la passione e la curiosità, perché se io penso alla, alla curiosità che aveva ancora Torino a, a 88 anni non c'era un bambino, questo è, è quello che tiene vivo, scusate se mi commuovo, ma è un po' quello che fa Con il Ministero dei beni Culturali con Torino abbiamo attraversato dei decenni diciamo di, di grandi attività, perché il Ministero forniva molti finanziamenti noi avevamo tre anni di lavoro in anticipo su opere fatte con il ministero dei beni culturali questa riduzione di spese purtroppo ha contingentato un po tutto quanto quindi ci siamo rimessi a che si è andata sempre come con questo fresco qui la eh, sì. pentola la eh, metterà sì. su poche volte Ecco, esatto, quindi ci siamo sempre occupati anche di opere di dimensioni diciamo, notevoli tutt'oggi ancora siamo sull'accademia sulle gallerie dell'Accademia Venezia, dove ci chiedono ancora di mettere mano sulle opere che abbiamo restaurato, quindi il laboratorio va avanti, va avanti con questo stimolo e con questo, diciamo, imprinting che aveva dato Torino su, su, su questo studio, perché lui ha pensato questo laboratorio nel 1969, dove in Italia e forse in Europa non esisteva un laboratorio sviluppato su tre piani, in mille metri quadrati, dove era stato studiato per essere una clinica per le opere. Quindi oggi cerchiamo di continuare con Barbara Roffia, che è la mia socia, che è nipote di Torino e tutti i collaboratori che sono importanti quanto tanto me.